ciao a tutti oggi vediamo questa bellissima anforina in vetro soffiato leggermente eh, colorata di verde e satinata allora la vogliamo eh, incidere per impreziosirla ulteriormente prima ho fatto il disegno a matita non è eh, stato semplice perché innanzitutto è piuttosto piccola e quindi la superficie limitata e poi la bombatura è completa quindi non solo eh, in un senso, ma è eh, eh, piuttosto sferica. In ogni caso, dopo aver fatto il disegno a matita, ho iniziato con il mio mini trapano ad incidere. Sto utilizzando una punta eh, diamantata molto fine e vado a ripassare tutto il disegno ogni tanto mi fermo per controllare passo con eh, la gomma per togliere eventuali tracce di matita, di grafite e poi riparto con l'incisione è un lavoro di pazienza ma eh, che dà delle buone soddisfazioni come si può vedere l'incisione è molto delicata sia per il colore dell'anforina sia per il tipo di vetro quindi eh, sarà eh, molto leggera ma impreziosisce eh, ulteriormente un oggetto eh, già di alto valore in quanto è vetro soffiato a bocca ma ho pensato che eh, così facendo potesse eh, diventare un pezzo unico e eh, adatto alla persona a cui lo voglio regalare. naturalmente eh, qualsiasi tipo di disegno o di iscrizione è possibile eh, farla su, eh, su un vetro quindi in questo caso ho fatto eh, dei fiorellini stilizzati ma poteva essere qualsiasi altra cosa e anche un nome ora vediamo il risultato finale con una luce più adatta se vi interessa e volete saperne di più vi invito ad acquistare il mio libro La tecnica dell'incisione su vetro con mini trapano lo trovate nelle librerie e online su tutti i siti eh, di vendita di libri è ricco di eh, informazioni e di suggerimenti per l'incisione su vetro Inoltre, vi aspetto sul nostro canale YouTube Elettronica Didattica per seguire i prossimi video. Ciao a tutti, a presto!